Siamo sulla Casilina, periferia est di Roma, dopo il raccordo anulare si svolta sulla sinistra e si entra a Tor della Monaca. Siamo nel teatro di Tor della Monaca e con Fabio Saraceni della Wisp Roma di Parkour. cercheremo di saperne di più sul significato del parkour e delle periferie. Fabio Saraceni della ADD Roma Wisp, ecco, Festival delle Periferie, Parkour, Torbella Monaca e Wisp. Qual è il nesso ecco, di tutto questo Fabio? Beh allora, parkour e periferia, il nesso è veramente evidente. La periferia è uno spazio che da una parte in, in gabbia include eh, soffoca, passatemi il termine, ma proprio questa, questo ingabbiamento crea un'esplosione di creatività e di, re, di reinterpretazione dello spazio, di riappropriazione dello spazio eh, e quindi di riqualificazione di quello spazio. Io utilizzando uno spazio che in genere non viene usato se non per passare da casa al lavoro, riutilizzandolo lo rivivo e rivivendolo me ne prendo cura. E questo dà anche un cambio, un cambio di paradigma per quanto riguarda la, la qualità proprio del posto. Cioè banalmente quando ero piccolo se dicevo sono di Torbella Monaca eh, probabilmente non vedevo più l'amichetto al quale avevo detto perché la mamma non mi ci faceva più avvicinare. Con la pratica del parkour dell'ADD è cambiata radicalmente questa cosa. Cioè un mio amico dei parioli qua all'Enasi e diceva quanto siete fortunati voi di Torbella Monaca proprio per... La, la, la, le architetture, gli spazi e le possibilità che ci sono nella periferia. Per quanto riguarda WISP il legame è, è fortissimo, di base è valoriale cioè noi come associazione uno nasciamo sotto il cappello della WISP e perché ci riconosciamo in tutti quei valori che sono dello sport per tutti e questo vogliamo fare. Fabio Saraceni, c'è cioè un noto pedagogista, Francesco Tonucci, che dice una cosa simile a quella che ci hai detto te prima. È una fortuna per me essere nato durante la guerra perché da bambino avevo la possibilità di giocare nei, in mezzo ai palazzi distrutti e mentre c'erano le macerie noi bambini ci divertivamo, ci arrampicavamo, correvamo. È un po' così quello che avviene qui a Torbella Monaca. Assolutamente Fabio. sì, è un discorso anche che abbiamo fatto poco fa parlando all'Alezio. Alla La creazione di spazi, i playground proprio sportivi e anche per bambini, troppo standardizzati, troppo sicuri, elimina tutta una componente di ricerca, di assunzione del rischio, che sono fondamentali nella crescita del, della personalità, dell'identità del bambino e quindi anche dell'uomo poi.